Amici miei aperti di mente eh! Siete bellissimi tutti quanti oggi Infatti oggi andremo a vedere le mie case Ricchissime guardate qua C'è io praticamente vivo chiaramente Su minecraft in un posto meraviglioso Infatti Ho rubato questa macchina che chiaramente Mi sta facendo esplodere i timpani Brum. Guardate che bella questa quest'auto uh, Praticamente vi porterò dappertutto qua in giro Nel mio posto Sapete come ho fatto a guadagnare questi soldi? Ho fatto business <ride> E il business è molto in business È molto importante perché guardate che Si fanno tantissimi soldi eh. Cioè nel senso se sai farlo chiaramente Uh, fai tanti soldi Guardate per esempio qua c'è il mio elicottero privato Qua su Minecraft E non solo perché sembra quasi un elicottero Di una marca particolare che non voglio nemmeno dire E porca puzzarda sono troppo contento Di portarvi questo video perché eh, Mi sono rotto le palle. Ah peraltro vedete <ride> sono ben 10 um, Perché praticamente sto giocando su un Minecraft particolare Allora Cioè praticamente su Minecraft Windows 10 Edition No quindi non, non è Minecraft Java quello che gioco sempre Quindi la mia skin non so come faccio ad usarla Ma di certo non si usa in modo Normale. Oh mio dio, cos'è sta roba? Um, ok, no, non so come com è, com è che si usa. Cioè, è certo che è complicato, comunque. Se io tipo vado così, oh, eh, guardate. No, vabbè, sto volando. Com'è possibile? No, no, no, no, non sto, più volando, non sto più volando Ok, sto volando, praticamente bisogna guardare Nella direzione, e poi schiacciare Allora, come vedete benissimo Io abito qui, uh, no, non state vedendo Allora, dicevo, abito qui uh, Su queste colline, sembra quasi l'America Voi avete presente l'America? Tipo uh, Beverly Hills, tutti que quei posti lì? Adesso andremo a vedere il mio yacht Proprio lì E scenderemo al di sotto affinché noi possiamo Ovviamente uh, riuscire a, a Vedere qualcosa, se magari riesco a fare qualcosa Porca puzzarda, perché qua Adesso muoio, io sono sicuro che muoio Cioè io ne sono abbastanza certo Perché non è possibile, allora scusatemi Sono abbastanza sotto l'acqua, cioè perché io vorrei buttarmi non dovevo, no, non dovevo. Ok, sì, dovevo, ho dovuto, vedete? Ho fatto bene a buttarmi. Tanto l'elicottero è ancora vivo, quindi perfetto. Adesso andiamo a vedere lo yacht magico. E praticamente magari mi trasformo anche in XLR8. E tipo, vado super velocemente. No, non posso purtroppo. Però, sapete, potrei fare un video di Ben 10. Perché praticamente hanno fatto anche tipo le mappe di Ben 10. E quindi fighissimo. Cioè, bellissimo. Brum, vedete. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Vabbè, eh, io facevo così da piccolo Voi non lo facevate quando, quando avevate voglia Io sì, tantissimo eh, O magari lo fate ancora Se lo fate ancora scrivetemi nei commenti okay? ah. Poi scrivetemi anche nei commenti, per favore Chi è che vorrebbe vivere in un posto come questo Però nella realtà eh, Nella realtà Tanta roba, tanta roba eh sì, se, se, se, guardate qua Cioè Santa, tutte ste robe qua, mamma mia Cioè, questo yacht ovviamente è mio È bellissimo perché eh, Io sono anche una guida turistica molto brava Infatti, adesso uh, vi, vi faccio vedere le mie skill comunicative magiche Come ben potete vedere Questo è uno yacht veramente costoso E infatti questo yacht è simbolo di riccanza assoluta Ma proprio tantissima E sapete come si è fatta questa riccanza? Lavoro Il lavoro è sempre al primo posto Ma ma dopo il lavoro si può finalmente godere di questo buonissimo buonissimo ri riscontro, chiaramente, per esempio questa è la washing machine che peraltro mi stupisce che ci sia una washing machine su Minecraft e pensate un po' voi adesso. Immaginatevi ora di stare in questo posto e di dire <ride> "Sono caduto". Vabbè, no, no non dire "Sono caduto", dire "Ok, questo posto è tutto mio". Beh, potete arrivarci se lo volete Potete farlo Giusto qualche miliardo di euro Ma potete farlo <ride> Giuro, si può fare sta cosa Se proprio lo desiderate tanto È difficile, certo Ma... Ovviamente, ma cos'è? Cos'è semplice nella vita? Niente è semplice È difficilissimo, sì Ma poi alla fine Guardate che potete avere sta roba Cioè, secondo me Ne vale la pena E come? Quindi, pensateci bene E poi, guardate Qua io ho trovato... Una party bo boat, uh, avete presente, praticamente, questa è una barca comprata con i sordizzori, e praticamente, questi soldi, praticamente, abbiamo comprato questa party barca, dove balliamo la sera, facciamo party, yuhu, party, yuhu, yuhu, proprio pr così facciamo, perché ovviamente abbiamo i money, e ovviamente i money, quando ci sono i money, c'è... C'è tanto, c'è tanto, di certo però, ovviamente, uh, voglio, uh, nel senso, allora, scusami un attimo, a proposito dei money adesso, perché, guarda che noi siamo persone molto aperte di mente, adesso, poi, seriamente, cioè, nel senso, nel 2021, i soldi sono molto importanti, cioè, adesso, non per dire, però, cioè, non vuol dire che se tu hai soldi, vuol dire, non, allora non hai più niente, infatti, questi soldi qua, per esempio, vuol dire che hai i soldi, ma poi hai anche le persone intorno, e ovviamente ce le hai sempre le persone, indipendentemente hai le persone poi ovviamente quella. Vabbè, insomma ci sono altre cose che si possono avere quindi insomma è cioè, un po' complicato da poter parlare di queste cose per io sono convinto che i soldi sono molto importanti nella vita e che quindi van, vadano fatti vanno, va pensato a questo aspetto non va detto eh guarda i soldi non sono la cosa importante perché non ti rendono felice e vabbè grazie al cavolo però insomma cioè nel senso è ovvio che non ti rendono felice però insomma cioè sono necessari in un mondo materiale come questo quindi è necessario che giustamente eh, tutti alla fine eh, Prima o poi Iniziano a pensare ai soldi Infatti io con questi soldi Ho Trovato Tutto questo bellissimo posto Cioè nel senso Immaginatevi ora Fare andare Camminare qua in giro Cioè nel senso Che caspiterina Bellissima cosa è questa Cioè Fighissimo Scusate un attimo Io ho visto qualcuno Oh santa Maria Ma perché Avete sentito Ha fatto chop chop Io ne sono sicuro Ha fatto chop chop Io sono abbastanza certo Di aver sentito chop chop Mh mm. Vabbè, uh, io sono sconvolto totalmente da questa cosa, non so se mai vorrò fare qualcos'altro di questa uh, cosa qua Però andiamo a vedere queste casette che sono più belle, più interessanti Ma sono da questa parte, giusto, no? Perché io mi sto iniziando a perdere Mi pare di esserci già stato in questo posto Perché quella era la casa iniziale, mi pare, no? Quindi qua, in teoria... Ah, qua ci sono i pannelli solari L'energia rinnovabile è molto importante nel 2021. L'energia rinnovabile uh, è chiaramente il futuro, ovviamente, senza che non serve nemmeno dirvelo sinceramente. È il futuro perché noi dobbiamo investire sull'energia rinnovabile e non sui combustibili fossili che è schifo. Che schifo. Invece qua, eh, ovviamente sto parlando su Minecraft, ma secondo me anche nel nella realtà. E invece qua, guardate, c'è una casa. Beh, <ride> wow. <ride> Niente male, devo dire la casa, no? No, non voglio vedere questa casa. Quest'altra casa invece è in costruzione. No, voglio vedere le altre case, tipo questa qua. No, mi sa che questa qua l'abbiamo già vista. Non sto capendo più, mi sto perdendo, ragazzi. Cioè, aiutatemi, per favore. In alto, intanto sto anche morendo di fame perché sto camminando. non perché sono povero, chiaramente. Mi auguro. <ride> eh, eh, eh, eh. Tipo, se io, eh, no, non ho niente. Eh, ma mi scusi, eh, ma come faccio io? Cioè, nel senso. Mi scusi ma c'è qualcuno qua in questo villaggio Non c'è nessuno Cioè è vero che l'ho comprato io quindi è mio Quindi non ci dovrebbe essere nessuno Però c'è cioè, nel senso dovrei invitare gli amici qua dentro Se no sono tutto solo e non va bene essere solo Poi dopo va, viene la depressione giustamente e eh, non va bene se viene la tristezza Allora, vabbè, lasciamo perdere che qua poi dopo... Non chiamiamo la depressione, che è sbagliato La depressione è un'altra cosa, la tristezza La tristezza Oh, guardate, questa casa è particolarmente importante Anche perché ha delle misure di sicurezza super fondamentali Al fine di essere sicuro Per proteggere te stesso e la tua famiglia Dalle persone indiscrete che cercano di entrare in casa Certo, se poi però la casa eh, Ha le finestre rotte Diventa un po' meno credibile questo mio discorso, però sicuramente è importante la sicurezza, infatti con la sicurezza, con i soldi si può comprare la sicurezza anche Non ci avete mai pensato? È la verità però, è la verità, è la verità, cioè si può comprare anche la sicurezza Inoltre, con se... i soldi si può fare di tutto uh, Oh, guardate qua c'è una tazza che secondo me costerà tantissimo Che cosa sto dicendo? Sto impazzendo non è vero mai la vita. Allora, mh, niente, questa cosa è brutta. Allora, vediamo un attimo. Vediamo se vi piace. Scrivetemi nei commenti. Se vi piace questa nuova serie del, de, dell'esplorazione turistica. Con i soldi. E nel caso vi piaccia, io ve la riporterò, chiaramente. E noi, da ben Ten è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!